Ci troviamo davanti alla Procura di Bologna, siamo venuti a depositare l'esposto che riguarda l'esondazione del fiume Reno. Ci viene raccontato che quanto è successo è una calamità naturale, che ha piovuto troppo, in realtà non è così, non è un evento straordinario, quindi straordinario c'è solo il ritardo con cui eh, non sono, sono stati iniziati i lavori e mai conclusi. Ci sono secondo noi delle responsabilità sicuramente politiche e una sottovalutazione del problema. Um, lì ricordo che c'era un cantiere in essere per lavori che dovevano essere urgenti e non sono mai stati completati, per un intervento che è la Sistema Steno di Unargine che è a tutela dell'incolumità pubblica. Quindi noi abbiamo chiesto a livello politico una commissione d'inchiesta che non ci è stata concessa, non ci rimane altro che eh, depositare un'isposta alla magistratura affinché si indaghi sulla dinamica e si accerti in eventuali responsabilità.